per uscire tutti dal tunnel del coronavirus e stiamo andando incontro a un periodo estremamente difficile, cruciale direi, per le nostre libertà. Finita questa pandemia cercheranno in tutti i modi di approfittare della nostra debolezza, sia mentale che economica, per cercare di rendere permanenti alcune misure che ci avevano presentato come temporanee e soprattutto per cercare di introdurne delle nuove. Non stupitevi se per caso in autunno vi ritrovate che per andare allo stadio Oppure a un concerto bisognerà prima avere fatto tutta una serie di vaccinazioni obbligatorie. Altrimenti tutti buoni zitti a casa a guardare le partite in televisione oppure ascoltare i concerti sul telefonino. Perché questa è questa la prima cosa che cercheranno di ottenere le case farmaceutiche da tutto questo casino del coronavirus. Cercheranno di far passare le vaccinazioni di massa fino a farle diventare obbligatorie per tutti. Pensate che io sia un paranoico? Guardate qua. Zingaretti, vaccini obbligatori nel Lazio per 2 milioni e mezzo di persone. Stiamo valutando per il prossimo anno nel Lazio di rendere obbligatorio il vaccino contro l'influenza a tutti gli over 65, a chi lavora nella sanità e in altre categorie di lavoro più esposte e di attività essenziali. Quindi, siccome le attività essenziali le decidono loro, moltissima gente, se vorrà andare a lavorare, dovrà farsi il vaccino obbligatorio. E lì che vogliono arrivare le case farmaceutiche questa del coronavirus per loro è un'occasione d'oro quasi irripetibile e naturalmente utilizzeranno la televisione che loro pagano profumatamente per martellarci il cervello in modo da arrivare prima o poi a vaccinarci tutti obbligatoriamente per qualunque cosa con pace pace della Costituzione, che dice dice nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, legge, legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Invece i limiti li violeranno e come? grazie alle nostre paure e al nostro stato di confusione. Vedrete con la scusa del coronavirus quanti limiti cercheranno di violare cercheranno di introdurre ad esempio il tracciamento elettronico dei nostri movimenti col telefonino esattamente come hanno fatto in Cina con i cittadini di Wuhan. Mm, voilà. Chaque petit point rouge représente un cas e dans une société chinoise où chacun mm. est surveillé par ses mm. achats, ses déplacements mm. ou la reconnaissance faciale impossible de passer inaperçu. OK, c'est là, je clique. Ah, la persona che ont trouvé malade, qu'il est allé où? Un magasin de fruits, un petit pistré. Da noi non oseranno mai fare una cosa del genere, dite? Coronavirus, app in arrivo, volontaria e anonima. Il lavoro della task force istituita per studiare l'utilizzo di un'app per il tracciamento dei contatti per evitare il diffondersi del coronavirus è alle fasi conclusive. Naturalmente, per ora ti dicono che è volontaria e anonima. Però poi cosa ti succede? se un giorno scopri che se tu non sei tracciato magari non puoi salire sull'autobus, non puoi andare in biblioteca o non puoi entrare in un supermercato. O accetti la tracciatura oppure te ne stai chiuso in casa a marcire e al supermercato ci mandi tua cugina. Quindi sarà pure volontario, ma bisogna vedere a quali ricatti saranno sottoposti quelli che non vogliono accettare. Ricordate che una cosa è volontaria solo se uno può scegliere davvero liberamente senza condizioni, altrimenti si chiama ricatto. E il bello è che con l'aiuto del mainstream cercheranno di far passare questa schedatura di tipo poliziesco come una meravigliosa opportunità. Guardate. La Ferrari userà app tracciamento per dipendenti. Nella terza fase, dice l'articolo, ci sarà l'opportunità per ciascun collaboratore di servirsi di una app con tracciamento dei contatti per un supporto medico-sanitario nel monitoraggio della sintomatologia del virus. L'opportunità. Dovremmo anche ringraziarli alla fine, questi angeli premurosi che ci vogliono seguire dappertutto. Naturalmente il piano è nato dalla collaborazione con un pool di virologi, fra cui il professor Roberto Burioni, il nostro benefattore universale. Ma non basta. Con la scusa del coronavirus, presto troveranno anche il modo per entrarci in casa e portarsi via chi vogliono loro. Nuovamente, pensate che siano paranoie complottiste? Questo è Michael Ryan, direttore esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sentite bene cosa ha detto lo scorso 30 di marzo durante una conferenza stampa. La trasmissione strade e e questa è l'Organizzazione mondiale della sanità che parla, non è la bocciofila di paese. Quindi, con la scusa del virus, vogliono poter entrare in casa vostra e portarvi via i fratelli, i genitori oppure i vostri figli in modo sicuro e dignitoso, se lo riterranno opportuno. Poi tanti auguri quando andate dal giudice per cercare di farveli restituire. Naturalmente per arrivare a tutto questo hanno un bisogno assoluto di silenziare al più presto la libera informazione. Altrimenti rischiano che ci siano troppe persone che protestano e si pongono delle domande e questo non va bene. E non stiamo parlando solo del fronte sanitario, sia chiaro. Dopo il coronavirus, approfittando della confusione, ci sarà un tentativo globale di ridisegnare alla radice l'intera mappa del potere, naturalmente a favore dell'elite e a discapito dei normali cittadini, su tutti i fronti. Ci installeranno il 5G dappertutto, senza nessun serio dibattito sulla sua pericolosità e senza nessuna garanzia scientifica sulla sua innocuità. E nuovamente useranno le televisioni per invitare i loro esperti a raccontarci che non c'è nessun pericolo e che il 5G è una manna perché aiuta i medici a comunicare meglio fra di loro. Come se adesso i medici facessero fatica a comunicare. No? Usano tutti i segnali di fumo e aspettano con ansia il 5G che arrivi. Si seppelliranno sotto un debito di centinaia di miliardi arrivati chissà da dove e con chissà quali clausole e useranno le televisioni per raccontarci che va tutto bene e che dovremmo essere felici per tutti questi soldi che ci verranno prestati, salvo poi dover lavorare per i prossimi 50 anni per doverli restituire con interessi molto salati, ovviamente. E' questa la dittatura che ci aspetta nel prossimo futuro, la dittatura dell'informazione che manda un messaggio unificato e non tollera nessun contraddittorio. In una democrazia una voce alternativa all'informazione mainstream è assolutamente indispensabile. Le opinioni diverse sono il cuore stesso del progresso sociale. Senza quello la democrazia muore e si instaura la dittatura del pensiero unico. Non saremo più schiavizzati a livello fisico come una volta con le catene ai piedi, ma lo saremo a livello mentale, con le catene nel cervello, che è ancora peggio perché se controlli la mente delle persone controlli anche molto più facilmente le loro azioni. Quindi se noi verremo silenziati non saremo più in grado di difendere voi dalle restrizioni delle vostre libertà. È quindi fondamentale in questo momento far sapere che siamo in tanti e che siamo tutti uniti. Dobbiamo mandare un messaggio forte e chiaro che noi siamo uniti e compatti e che non siamo disposti a farci mettere la museruola da nessuno. Per questo vi chiediamo di far circolare questo video ovunque possibile, su YouTube, su Facebook, su WhatsApp, dovunque riusciate a farlo. Non lasciate niente di intentato, non fermatevi finché non avrete esaurito ogni possibile contatto nella vostra agenda personale. Altrimenti fra poco verremo davvero tutti obbligati a inginocchiarci senza più fiatare di fronte al Ministero della Verità. Sono Giulietto Chiesa, giornalista, scrittore e scrittore. Approvo questo messaggio. Marco Tosatti, giornalista. Approvo questo messaggio. Sono Fulio Grimaldi, giornalista, scrittore, documentarista e inviato di guerra. Aderisco al 100% all'appello nel video di Massimo Mazzucco. Sono Tiziana Alterio, giornalista e scrittrice. E approvo questo messaggio. Sono Ivan Catalano, ex deputato della Camera dei Deputati italiana. E sono d'accordo con il video di Massimo Mazzucco. Sono Fabio Frabetti, giornalista, direttore di Border Knights e approvo questo messaggio. Mi chiamo Raimondo Piske. sono un medico-chirurgo e approvo questo messaggio. Sono Alessandra Devetag, avvocato del Foro di Trieste e approvo questo messaggio. Sono Maurizio Blondè, giornalista e sono d'accordo con l'appello di Mazzucco. Sono il dottor Stefano Scoglio, ricercatore scientifico, candidato al Primo Nobel della Medicina 2018 e approvo questo messaggio. Sono Margherita Furlan, vice direttrice di Pandora TV e approvo questo messaggio. Sono Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio e approvo questo messaggio. Sono Patrizia Cecconi, scrittrice. Collaboro con alcune testate giornalistiche online. Approvo questo messaggio. Sono Ugo Mattei, avvocato, professore universitario, giurista. Approvo questo messaggio. Video. Mi chiamo Marco Pizzuti, sono saggista d'inchiesta e approvo questo messaggio. Sono Corrado Malanga, faccio il chimico, sono uno scrittore e sono d'accordo con te, caro Mazzucco. Sono Maglio Dinucci, giornalista e analista geopolitico, approvo questo messaggio. Sono Gustavo Alberto Palumbo, architetto, artista visivo, blogger. Sono d'accordo con questo messaggio. Mi chiamo Marcello Pamio, sono uno scrittore responsabile del sito disinformazione.it e approvo in pieno questo messaggio. Sono Martino Chiorboli, psicologo e formatore e sono d'accordo con questo messaggio. Sono Franco Fracassi, giornalista e scrittore e approvo questo messaggio. Leopoldo Salmaso, specialista in malattie infettive e sanità pubblica e pubblicista, approvo in pieno questo messaggio. Sono Gaia Pasi, eh, docente e eh, curatore di arte contemporanea e sono completamente d'accordo con questo video. Sono Francesco Celani, fisico, ricercatore multidisciplinare, due volte candidato al Nobel della Pace. Approvo il contenuto del messaggio del giornalista di sono Gabriele Sannino, sono uno scrittore e un giornalista e Viva la Costituzione, viva l'articolo 21, viva la democrazia Naturalmente approvo questo messaggio Sono Adriano Colafrancesco, blogger e scrittore Ho ascoltato il tuo appello, lo condivido pienamente E per questo mi riservo di darne la più ampia diffusione su tutti i miei contatti Sono Gin Toschi Marazzani Visconti Sono pubblicista e ho scritto dei libri Condivido pienamente questo video sono Enrica Perucchietti, giornalista e scrittrice, e approvo questo messaggio. Sono Ugo Giannangeli, avvocato. Approvo questo messaggio. Sono Roberto Germano, autore di saggi, fisico e imprenditore, ed approvo questo messaggio. Sono Mauro Scardoveglie, giurista e psicoterapeuta. Ovviamente approvo questo messaggio. Perché stanno introducendo la censura in Italia che è vietatissima dall'articolo 21 della Costituzione. La censura, infatti, è tipica della, di, delle dittature, proprie delle dittature, quindi indica la fine della democrazia. Sono Tom Bosco, direttore responsabile della rivista bimestrale Nexus New Times e approvo con tutto il cuore questo messaggio. Sono Lara Innocenzi, docente di italiano e scrittrice e sono d'accordo con il messaggio. Sono Roberto Quaglia, scrittore e ricercatore e approvo questo messaggio. Sono Giuseppe Turrisi di Accademia della Libertà. A nome di tutto il gruppo condividiamo l'appello di questo video. Aderisco volentieri alla giusta iniziativa di Massimo Mazzucco e propongo dal canto mio una task force uguale e contraria a quella istituita dalla RAI per contrastare le fake news tra virgolette, del sistema. Sono Claudio Messora di bioblue.com e sottoscrivo in pieno l'appello di Massimo Mazzucco, uomo misurato, uomo saggio, uomo socratico, è il Socrate dell'informazione indipendente. Lo sottoscrivo soprattutto nella parte in cui ribadisce l'importanza dell'informazione libera e indipendente in una democrazia perché non è più il momento, dato l'accerchiamento in atto, di essere tenui, di essere cauti. È il momento di uscire allo scoperto e gridare forte che siamo liberi. Lo dice l'articolo 21, lo dice la Costituzione, è liberi, vogliamo restare.